Ciao a tutti, allora oggi voglio raccontarvi un po' come sono arrivato qui in, uh, in Argentina però prima di raccontarvi questo devo raccontarvi una parte che viene prima cioè nel 2012 vado a Barcellona per um, circa 4-5 mesi di fronte alla, alla Sagrada Famiglia bellissimo, era un piso compartito con due catalani e... È stata una bella esperienza, a parte che l'ubicazione la... dell'appartamento della... dell era ottima perché era tipo novembre-dicembre l'epoca in cui. E la Sagrada Famiglia cambiava i colori ogni sera più o meno o facevano le prove per gli, spett per gli spettacoli tutta un'altra cosa là, dal, na dal Natale rispetto, rispetto a quello che è qua o lo spirito natalizio quello ve, ve ne parlerò più avanti e nell'epoca adeguata ovviamente allora tornando alla storia di come sono arrivato qua allora io sono stato 5 mesi là come vi dicevo a barcellona e poi me, me ne ritorno perché praticamente non avevo, non avevo trovato lavoro sinceramente cercavo anche lavoro del, del mio settore del settore di, del benessere terapie alternative o ehm, lezioni di pilates questa era praticamente la, la mia occupazione de, dell'epoca ok e, non avevo trovato niente, avevo trovato solo qualcuno che mi diceva no, guarda che è scritto letteralmente per email, mi dicevano no, guarda, io so l'italiano, so l'inglese, so parlare francese, so parlare lo spagnolo però voglio che tu mi faccia la lezione di Pilates in catalano e allora, allora non ho trovato niente un po' di spagnolo all'epoca già un pochettino me la, me la cavavo, me la potevo fare la lezione. E l'italiano, l'inglese andava più o meno, e però l'avrei potuto fare. Quindi non mh, potevo fare lezioni, no, no, non mi permettevano praticamente di poter fare la, il mio lavoro. E quando sono finiti i soldi sono tutto. una sono dovuto tornare indietro poi io al ritorno ho trovato dei lavoretti delle cose da poter fare per guadagnare dei soldi ho venduto cose mie ho venduto tipo il navigatore per l'auto e um, ho venduto varie cose anche dei telefoni ho venduto un po di cose usate che avevo, che avevo a casa libri e mi sono accumulato un, bella, un bel grossoletto e, finalmente eh, siamo al ehm, novembre 2013 quando arrivo qui <coughs> Avevo preso un biglietto di sono andata E però il, il discorso è che io ho solo 90 giorni per eh, poter stare qui Ok? E devo trovare un sistema per poter eh, rimanere Poi e si è scoperto che qui eh, pagando una bella, un bel metodo però pagando una piccola multa all'epoca credo che fossero meno di mille pesos una cosa del genere allora io cosa ho fatto per rimanere allora eh, c'erano varie possibilità a parte pagare la multa o andare in Uruguay a Colonia oppure iscriversi a un'università, a, un a una scuola Allora cosa faccio? Voglio iscrivermi all'università Così mi danno il documento, un permesso di soggiorno temporale, con un tempo determinato per poter rimanere qui eh, in regola senza. Però eh, non posso iscrivermi all'università perché non avevo il titolo Quindi cosa si fa? Niente si ricomincia un po', si dà un passo indietro già che no, non potevo iscrivervi all'università, non mi accettavano il mio titolo perché non avevo l'analitico, dicevano boh, non lo so e niente, vado a una scuola secondaria di qua, era una scuola per adulti erano tre anni il primo anno bellissimo, stavo facendo tipo una cosa un po' vincolata con, con la salute, non era tipico corso che o oh, la scuola tecnica o oh, lingue, era eh, qualcosa con la salute ma, eh, a me piaceva fare ecco qua che passano con i controlli, è già la seconda volta che passano in mezz'ora circa. Bene, sono tre anni, solo che dopo il primo anno non si poteva più continuare a a dare lezioni in quell'edificio si vede che non era adatto non aveva più i permessi e niente, si spostano da, da un'altra parte e io cosa faccio? era troppo lontano per me era tipo più di un'ora di autobus però non era tanto l'ora di autobus è che la zona era un po', eh, un po brutta un po', un po' rischiosa e continua a essere una, una zona un po' a rischio e non mi andava anche perché ero Arrivato da poco non sapevo bene come, come girarmi, come, come guardarmi intorno. La vita è un po' diversa rispetto a quella del paesino, come potete ben capire. Allora cambio di scuola. Passo praticamente a una delle poche opzioni che mi, che mi restavano e che fossero anche abbastanza vicino. Tutti, queste scuole per adulti ce n'erano ne tante. Stavo andando a una che era del governo della città che praticamente la paghi pochissimo paghi una, era una, una rata bassissima la paghi una volta in, in un anno poi non devi pagare più niente e quel, uh, andando al, a una scuola del governo della città hai la certezza che poi quel titolo ti possa servire per andare all'università. Allora una volta risolta la, la questione di come poter rimanere qua c'è anche il modo di vivere come girare per strada, chi ti gira intorno, qui c'è tanta gente che ti dice ah, mi dai una monetina. se vado sulla strada turistica ancora, ancora il giorno d'oggi mi eh, vedono la mia, la mia faccia straniera e mi chiedono ah un dollaro, un dollaro, un dollaro prima chiedono i pesos, adesso direttamente mi chiedono i dollari va, che devo dire? niente non c'ho niente o se no ci sono quelli che lavorano cioè quelli che ti vendono i calzini o occhiali o altre cose questo è quanto questa è, sta, è stata un po la la mia storia non voglio annoiarvi con dettagli di, di tutto quello che mi è capitato finora però vi dirò vivere qui a Buenos Aires è, è bello ci sono tante cose ci sono tante opportunità la questione è, secondo me, un po' avere il coraggio di, di fare una scelta del genere: prendere e andare dall'altra dall parte della, della terra praticamente, in una lingua che è nuova, abitudini che sono nuove, una cultura molto diversa. Però ci sono quelle, quelle connessioni, quei, quei vincoli. Antichi dei de nostri nonni, dei nostri zii, dei nostri papà, mamme, okay? che ti aiutano un po' a, a rimanere legato alla, al nostro paese. C'era sempre una persona che appena sentiva la, il mio accento, mi chiedeva: "Uh, ma dove sai, dico dall'Italia? Ah, sai che mio nonno eh, è venuto qua nel 1950, nel 1930, il mio bisnonno. Ti, ti raccontano anche storie, ti chiedono sempre di dove sei, perché quali argentini sono dei, dei curiosi e vogliono sapere, in senso buono, per, vogliono sapere per, per curiosità, perché hanno, hanno loro anche dei vincoli con, con l'Italia, in un certo senso. E spesso mi confondono con, con il brasiliano, forse per l'accento, per la faccia, non ho la più pallida idea, perché il mio spagnolo è un po' strano. Quindi non si capisce bene se sono brasiliano. Ah, di qua sicuro no, a volte meno che se sono polacco, se sono inglese, cioè qualsiasi cosa, praticamente meno italiano. Perché dovete capire un po' una cosa: che qua l'italiano è tipo l'italiano del sud, almeno quello che c'è a Buenos Aires, capitale. Quelli che sono fuori di solito sono quelli che sono del nord. Vedete, la, quello del nord è abituato dai boschi alle montagne e quello lo trova a, nelle altre province del paese non lo trova qui in Buenos Aires è veramente eh, un, un casino adesso sti è una, una grazia veramente perché nonostante il fatto che siamo tutti in quarantena però almeno c'è un po' più di tranquillità e a, così insomma eh, bene chiudiamo il vlog di oggi spero che vi sia piaciuto e se avete delle curiosità di come si vive qua e, o come arrivare, ovviamente ve lo posso dire da come funzionano le cose adesso. Ovviamente adesso non potete venire perché è tutto chiuso, hanno chiuso le frontiere, però vi posso raccontare di, di curiosità, di cucina, di tutto quello che volete. Mettetelo qui, lasciatelo qui nei commenti, chiedetemi quello che, che volete sapere, io farò, farò un video con, nella, con gli argomenti che mi, avete, eh, che mi avete proposto e sottoscrivete il canale se vi fa piacere, mettete un like se vi è piaciuto il video o, o fate mm, commenti o critiche costruttive così imparo anch'io a, a migliorare a come, a come filmare ok, vi mando un saluto, a presto, al prossimo video, ciao!